Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Devo dire il mio nome Eh vabbè te lo dici Sono Petro, Igor il Tanke E sei in X-Ray Siamo in... sempre noi due, Ormai potremmo fare un canale io e cioè, te guarda. Allora dai spiega la nuova serie di video Allora è una nuova serie che faremo noi due Che eh... Faremo quick scoop. E se vengono no scoop, ma probabilmente vabbè, solo sì. quick scoop. Ma va, sì, e vabbè. 360 se si può. vabbè, partite Io, a quicksco. Nemici, nemici scelta ah. automatica. No! E eh, vai, dai, quella quella! Scelta... No! Scelta automatica e secondo. Questo qui, il secondo. Ho sbagliato il primo. Sei un babione. Vabbè. Allora. E... Vai, e qua faremo il quick scoop. Quick coop eh quelli in in ogni in ogni Call of Duty che abbiamo sì, ma che schifo di Però non neanche cioè... allora in, cioè in Mv2 in Mv3 in Black Ops e Black Ops 1 va a cagare si sì, ma fa schifo Cioè perché allora vi spieghiamo che in poche parole qui no eh, volevo dire che qui in Mv2 non si può No ho sbagliato Non si può giocare Porca miseria oh, oh perché fa schifo Bisogna partire dal livello zero E quindi non sa tutto E quindi non riesco a giocare Cioè online ho tanta roba Ah schifoso Cioè è molto diverso online Stiamo Parejando Do però un tè e 15 lo sai io oh? se volete vaffan bagno schifo non so perché ero spuntato qui no non vale barare lo oh. sai non stavo barando comunque Stavi cioè vedete le serie vere da lui cioè non Volevo mirarmela, alla grande. No, dai. Sono partite a ClickSpot. No, no, no, no, no. Chi vincerà più tornei, cioè più partite, vincerà un pacchetto, di una caramella. Ah, voglio oh. una caramella. Lo sai. Oh. E um... non vale, sei eh, niente, no, stavano dicendo, le facciamo... Su tutti i call che abbiamo, vabbè, li avrete già visti, eh. Era cioè, veterano, giusto? Uh, no, beh, non è che ho messo veterano, avevo messo vita minima. No, dai, ma sei troppo forte, ma non vale! Non sono troppo forte, poi fa schifo qui. Con tutte queste robe schifo così, che abbiamo pochissima roba. Lo sai io? Le no. Aspetta, non capisco Dove ti sei camperato? <ride> non ci credo mm. Non ci credo Cioè sono morti in una maniera Io sono scarso qui scoop no Poi... Visto che è temporale Io baby Oh ma che schifo Cambiamo classe di nuovo il No no perché col bar sbarretti Non Uff. si può sbarrettare dai no se si vuol dire sbarrettare, sbarrettare. Ma cosa vuol dire? Ma si è sopra di me Cos'è sbarrettare? Sbarrettare significa quando fai così Tu stai hai il bar Eh l'ho raccolto la terra da te oh, oh, 300 punti, perché? Perché sono ritorno a questa festa eppure un po' finocchio Beh, poi lo sapevo. So, <ride> ma poi no, puoi sapere che lui è fidanzato quindi non potete dargli del finocchio. Appunto, per, perché se non lo date... Perché me lo state dando? Oh. Potete dare del finocchio a lui perché cade dai tetti e mi ammazza. Vabbè, ma quello è un piccolo portico. Affrocio di merda. Sì, però adesso mi dà le munizioni del Barret, ma io voglio quelle del coso. Eeeh... De se fin... Nocci! Oh, l'ha incaterrato. Cioè, hai mi visto? mi hai visto? Mi... Eh uh. Non vale Eh ah, Mari <coughs> Oh cacchio Questa era mirata ucciso No è impossibile Dai muoviti Sono qui tu l'ho stai ricordati Baby please I'm bombastic elefante Oh ma fa schifo Porca miseria perché non muori No no è miglior intervention che poi l'intervento ha giocato. Ma scusa, noi stiamo commentando a partire, ma non abbiamo spiegato. Allora, ah, dunque stiamo dicendo una serie su tutti e quattro. Poi, quando usciranno pian piano i vari Call of Duty, presenteremo gli altri episodi. Cioè, tipo, quando uscirà Call of Duty Ghost, dai, non vale. Da là sopra ti ho stordito. Tipo, quando uscirà Call of Duty Ghost, vi faremo una partita a quick scoop di Call of Duty. Oh, no, ladro. Sì, ma non, non accoltellare barbone. Da noi si fa. No. Uh, ultimo colpo. E mi tocca usare sto schifezzino. Dai, perché? No, dai, basta così se <ride> No, fa parte del gioco questo dentice. Non è eh. vero. Come il Tamawork. È solo il... perché l'ho messo per forza. Non hai messo il tamawok! E eh, siamo a livello 4. Schifo. Dai, basta. <ride> No! No! Eh, davanti a me! Ma perché so facendo ce uno scoop? Dai, usa il coso! No, mi trovo meglio con questo! Che palle! Ma non spara, Rafa, che io! Non, no, non è quello il problema, che finisco le munizioni! E allora? E allora non posso... Poi sono scarsi con l'altro! Dai, che ma non fare? sono partita qui, Scott così. No, ah! Ah. che scemo che sei. Io volevo... Sembra cioè, di distruggere il controller, non è Lo Le... volevo, ma Ah. ne ho fatte L'ultima cosa cos'è 360? si sì. yes baby. così ti recupero <ride> ah non ti conterei ah si sì, perché devo usare il barret Perché il barretto? e eh, ora del 360 finisco la munizione ah vuoi dire che non ti interrompo neanche una volta? esatto Piuttosto me la miro ma ti interrompo. No. Dai però... che no, Non ho mirato. Ho capito, ma gli sardenti <ride> Do... Hai <ride> mirata No, non ho guardato. <ride> Sto scherzando. Si sì, ma basta sto denti, dai, che poi io adesso lo fare a 60 Si stordirò mentre fai il 360 banana. Ma banana <ride> Con una banana? <ride> Con una banana è bombastic perché mi sei dietro Maledetto A. Ah. ah ma fai così il 360 tu No, beh, dipende, cioè certo. Che Non ho mirato! Non ho mirato. <ride> no, no, no. Lo faccio a posto! <ride> Dove non sei? so come fare ad arrivare a... Dai basta <ride> Ci ho giocato una volta sta mappa Tu scherzi ma veramente Davvero? Giocato, sì Porfone sei sopra Io mi sono pure incastrato Dove cavolo sei? Eh sopra i cani Oh oh, oh yeah. Oh eh, cheio Ma era oh. solo cosa da dire che, um... che di un panumpa mi hanno mangiato il cervello Vabbè, vabbè. Do un'altra volta Basta <ride> Che palle Che barbone che sei però eh Fa parte del gioco eh? Sì ma noi gli sardenti ma non c'entra niente, oh my god. No, scoop. A caso non mi uccide, aspetta che lo lancio fuori. Grande, ok. Ci siamo. De caca. voglio le provvigioni. Anch'io, non ci uccidiamo a vicenda. E gli unpalumpa non, non ci danno fastidio. Che stai facendo? Ah, è arrivato. Guarda. Cos'è Ride? No, direzione? no, va che è troppo... Cos'è? Eh, aspetta, non è troppo potente, non è sopra. Che fortuna però. Ok, eh, sono qua. Ma oh, il barbone. Butto aspetta che butto via il Nel deserto. Oh, ma quanta roba ho io. io ho ho raid direzionale, voglio provarlo però. Eh sì. Vabbè, dai, prova. Mi nascondo un attimo. Va E cos'è che è? Un aereo, ma perché non te ho distrutto, Aspetta un attimo, quante sì. robe ho? Sono 3 i dei 6 e l'attacco aereo, sì. ecco all'incirca. Perché non ho più oh, ho ma una mappa? Oh, basta, questa. quanta roba ho? Oh. Non ho più la mappa. Ho chiamato lento Ah, basticchio, Perché quello che tutti chiamarli? Perché come giusto ci sono da distruggere? No, la torretta robot no è. Eh. No torretta robot. Ma perché adesso riesce a giocare mentre prima, no? <ride> oh, ma come si sì, ma almeno non ho scappato? Guarda, non muori! Sei sì. c'è sì, nervoso Oh, è tornato, sto dannato cosa? che nervoso <ride> basta allora ah, cosa, cosa dobbiamo dire Allora dobbiamo... è bombastic telephantastic oh. allora questa serie comprenderà solo delle partite tra me e lui non so se la metterò anche sul mio canale oh. do, do, oppure do, faremo do. tra me e me gli altri nel mio canale, però boh, vabbè no. eh, Le vedrete di certo sul suo no. canale eh, E questo qui, comunque, è il primo episodio Su Mv2, il prossimo sarà su Black Ops Poi Mv3, poi Black Ops 2 Poi quando ci saranno gli, gli altri Videogiochi, faremo altri video. Noi faremo tipo. anche Quick Scoop e No Scoop Su Need for, need for Speed sì, certo. Con le macchine sì. Vabbè, dai, ciao a tutti Ciao